Ma che la questa? è l'istoria di Frizio, il torero, <laughs> che con un cuerpo ha spedito il toro al simidero. <laughs>